Non doveva arrivare già, ma... E Teresa, sì, ha detto arrivo. e eh, quel allora, allora, è quello allora arriva... un'altra partita un Cioè, qua. Ah, qua. Sì. Talvez... Buongiorno. Ciao. Oh, due mm. secondi. Eh. Eh? eh? datemi due secondi. Quale due secondi? Oh, guarda, oh, mi è arrivato un Marco a domicilio? si sì. che sei? Questo? ah, lo no, te va. va borba lo sai che qua c'è un magazzino? Niente Da quando oh oh. sono quello con il uh, i deriva... <ride> no Noi <ride> Leo Dai Leo Cosa? Stavo scrivendo all'animale domestico <ride> Dai Dai però Ora vedi Borba morire Te vicino Sono da qualche mm, parte Sono morto Da quando oh oh. sono qui? Ah chissà perché <ride> Da quando oh sono oh. qui? E eh, si oh, cade da 27 a... metri Quando scrive una lucertola d'acqua poi, poi con gli errori di percorso passano a cadere Grazie poruba. Ok, vediamo perché mi avevano detto che questa skin reagiva quando nuotava. Oh, non sembra c'è molto schietto. reattiva. Quanta cavolo di gente c'era? Mi son fatto 5 kill Borba mi hanno mentito Cosa? Questa che skin antes. non reagisce in acqua E Allora non la prendevi Oh eh. guarda Mi è arrivato un Marco Ma sì che la prendevo comunque Allora, vediamo dove sono le case di stoppirla. Oh là Tra l'allero tra l'allata. Allora, vediamo un po'. Questo qui. Uè! Fortnite. Batto il pezzo Aiuto Ah ha trovato il terzo Me Ne manca uno Ciao venditore ambulante di droga e merda Yeah il loot del cazzo eh quanti cazzo ce ne so non capito il tuo gioco non lo devi farmelo vedere 100.000. mila ok ho un condominiale play drop mio l'air airdrops la mia ma vuole venire oh! la mia ma vuole venire la mia mappa? La cappa viola? La cazza viola arrapante, sofia. Piazza. Al arrapante come Sofia. Dai. voglio la testa, sushi. La puzzi sushi. Oh guarda altre bende Wow il cocco bello Cocco cocco bello Gioca una mano No Allora frocio Leo lo vuoi un cinghiale ci No vorrei un paio di Ci siamo capiti c'è mi ha tirato un colpo e eh, se te se n'è andato no, ho trovato la collezione di me di nebbia ah, sono caduto eccoli eccoli eccoli Vai andati. Ti faccio una scelta ora. Cigliale! Cinchiale, selvati no! Cinchiale! Borba butta giù! L'ho visti. Cecchina se riesci. Ma tanto li ho buttati giù. Guarda, cadi e facciam prima. Vengo Ruba. È morto e boruba panina. Eh, l'ho visto Provo Borba Vai in safe, vai in safe prima Lascio stare. Facciamolo venire! Morto. Ah, è morto. Okay. Mi faccio medikit dov'è? È fuori 6, eh cioè, no. Vai, vai. Andiamo, andiamo. Aiuto. Cosa, oh no. cosa ci muori? Ho il mal di tempesta! Ci... Ho il mal di tempesta! Ah! La ah! leggenda era vera. Fa male! Arrivo! Ho fatto male. Al mal di tempesta! Aiuto! Luciartola d'acqua, arrivo! Aiuto! Portalo Stamato via arriva Luciartola d'acqua in soccorso! La mia morte no, precoce t... non verrà dimenticata. Al mal di tempesta! Aiuto! In tutto ciò vuoi sapere qual è il mio loot? Uh. Due medikit, 15 bende, due oh, medikit e 15 bende. Due medikit e 15 bende. Due medikit e 15 bende. Due medikit e 15 santo. Oh, due sono morti hey. ehi Chiaro armi... Sparasbura! L'ho sentito. Dov'è? Dov'è? È, Dov è? È l'ultimo, vai, uccidetelo. Sono stato molto utile allo scopo della missione.